dunque oggi terminiamo questo argomento sulle tecnologie web che purtroppo la settimana scorsa eh, i guidi tecnici non ci hanno permesso di anticipare e da giovedì inizieremo a parlare poi della, della, della, della progettazione dell'interfaccia utente quindi dei mockup eh, oggi cerchiamo di colmare eh, rapidamente quello che è il salto tecnologico dagli anni 95 giù di lì a oggi, quindi facciamo 20 anni in un'ora: eh, dal punto di vista delle tecniche di sviluppo web, tanto per capire che le singole funzionalità che oggi diamo per scontato in qualunque applicazione web hanno richiesto in determinati momenti l'introduzione di nuove tecnologie, nuove tecnologie che si sommavano ovviamente. Abbiamo no, visto col. Quello dei nastri, tutto il, il problema delle somme: ehm, il fatto che le tecnologie si aggiungevano, non si diciamo, eliminavano mai, ehm, si aggiungevano rispetto a quelli di base che sono l'HTML, l'HTTP e cose del genere. E, questo è la, la figurina che andremo poi ad arricchire, no, che riassume. Quelli che sono le, le, diciamo, i blocchi funzionali principali, logici, di un'applicazione web base. Quindi di fatto abbiamo il componente server web, che dicevamo è un componente standard, perché di fatto fa sempre lo stesso lavoro, indipendentemente da quale sito che stiamo, eh, stiamo così implementando, che serve diciamo così, al browser. Cioè, fornisce al browser una serie di risposte sotto forma di file, e questi file possono essere contenuti HTML oppure contenuti ad esempio grafici. I contenuti HTML nella maggior parte dei casi non sono veri e propri file scritti a mano da qualcuno, ma sono l'output di, di una certa logica applicativa scritta in qualche linguaggio di programmazione, che fa sì che il sito si comporti come vogliamo noi. Quindi di fatto noi dobbiamo, immaginiamo uno sviluppatore web che sviluppa un software il quale software genera un file HTML in uscita, in output e questo file viene attraverso tutto questo meccanismo del protocollo HTTP mandato al browser il quale lo visualizza per l'utente. Quindi tutta la logica di sviluppo è qua dentro. Ovviamente chi, eh, chi scrive qua dentro deve scrivere un certo linguaggio di programmazione e deve anche conoscere l'HTML eh, come minimo perché questo è l'output che deve generare e qua ci sono vari tipi di linguaggi possibili tanto non importa al browser come è stato generato quel file o quella pagina HTML l'importante è quale sia il suo contenuto e qui ho provato a prendere qualche statistica recente su quali sono i linguaggi di programmazione che vengono usati lato server questi sono grafici che okay, sono riuscito a estrarre in questo modo la settimana scorsa, che dice che la maggior parte dei linguaggi utilizzati per lo sviluppo di applicazioni web, sono questi blu, sono scritti in linguaggio PHP. No? E chi di voi ha fatto corso il corso con Rioi eh, ha già conosciuto, no? che è il linguaggio predominante per lo sviluppo di applicazioni web. Poi c'è la parte rossa, ASP.net, che è l'ambiente di sviluppo Microsoft quindi scritte in eh, appunto sp.net, visual building.net, c-sharp -Sharp e cose di questo genere, l'ambiente di sviluppo che sta dentro il server Microsoft, poi ci sono due fettine un pochino più piccole, vabbè lasciamo perdere HTML che sono i siti statici, ma quasi sempre sono pubblicità, ma c'è una fetta 3% che parla di siti sviluppati in linguaggio Java, poi in realtà non è, non è, non è, non è sicuramente completo questo grafico, questo è ciò che sono riuscito a trovare, perché ci sono Molti altri linguaggi, se cioè vogliamo, minori con cui comunque i siti sono sviluppati. Eh, la fetta Java, anche se sembra piccolina, in realtà ha una sua importanza perché è quasi sempre, o perlomeno, <coughs> scusatemi, è molto sviluppata sulla parte enterprise. Quindi l'applicazione, lato enterprise, aziendali ehm, che hanno comunque la necessità di. Integrare tutta una serie di servizi esistenti, eh, parlare con dei, dei back-end precedenti, parlare con più database diversi, hanno diciamo, esigenze anche di scalabilità, di complessità maggiore, e tipicamente non riescono a essere scritte usando PHP, che è un linguaggio molto più semplice, molto più leggero, che non ha tutta una serie di caratteristiche, diciamo così, a livello del enterprise. E quindi si usano linguaggi più, più, cioè più strutturati, approcci più strutturati, come quello, ad esempio, offerto da Java no? quindi se andate a vedere cosa c'è dietro ai siti web più diciamo così, amatoriali lato consumer spesso c'è chi php ma se andate a vedere cosa c'è dietro ai siti eh, dispositivi cioè che gestiscono dei processi molto spesso eh, invece ci sono applicazioni fatte con l'architettura enterprise tra cui Java poi questo qua è uno spaccato di vari eh, diciamo così, prodotti software che si usano come ambienti di programmazione all'interno del mondo Java ma su questo diciamo, non ci, non ci uh, addentriamo um, questo è il, è il livello logico no? in cui scriviamo l'applicazione questa applicazione ovviamente dovrà lavorare con dei dati e questi dati da dove arrivano? sicuramente sono memorizzati da qualche parte in una base dati, la quale base dati sarà accessibile al database, cioè a livello logico quindi l'applicazione scritta in PHP o scritta in Java, che sia o in AstorNet, eh, a un certo punto per riempire i contenuti della pagina HTML dovrà sapere che, non so, se in, a un certo punto la pagina HTML deve dire che oggi ci sono stati 12 ordini questo numero 12 lo deve prendere da qualche parte come fa quel software a saperlo? Beh, fa una query, un'interrogazione, un database sottostante andando ad estrarre l'informazione che gli serve. Quindi ogni sito di, fatti, di fatto non può fare a meno di avere una, un layer, un livello sottostante in cui i dati vengono memorizzati. E questo è un database classico, un server di database normale, che si aggiunge però nella nostra figura come ulteriore livello oltre a livello applicativo quindi noi vedevamo che la nostra richiesta web che arrivava dal da browser il web server la trattava come se fosse una richiesta statica ma poiché non era statica la doveva passare all'application server che conteneva la logica dell'utente che permettesse di costruire la pagina ma poiché per costruire quella pagina servono dei dati allora l'application server deve andare a interrogare il database server quindi questo application server poverino è preso tra due molle da un lato riceve delle richieste che deve soddisfare e deve generare un html con delle informazioni che lui non ha e che deve ogni volta andare a chiedere di nuovo alla sua destra, eh, al database server, eh, lanciando delle query, delle query in linguaggio SQL essenzialmente e queste query restituiranno dei dati e questi dati verranno usati, secondo la logica applicativa che dobbiamo implementare per generare o interpolare, decidere che cosa mettere nella pagina HTML. La cosa più banale, quando voi entrate su un sito e fate il login eh, arriveranno i dati con la vostra eh, login e password all'application server, l'application server deve sapere, questo utente è registrato, esiste e la sua password è giusta, eh, eh, interroga il database per saperlo, il quale conterrà in una certa forma, speriamo criptata, il nome di utenti e le password, e eh, il database dirà sì, l'utente esiste e ha queste caratteristiche, nome, cognome, profilo, eccetera. Oppure non esiste? Allora, a seconda di, di che cosa dice il database, la pagina HTML che verrà generata sarà completamente diversa. Da un lato sarà una pagina di errore, no, guarda, hai dimenticato la password, oppure non ti conosciamo, registrati, non sai che occasione ti perdi, eccetera, dall'altra parte, invece, se la convalida è la, la corretta, la convalida della password è corretta, mi darà la mia page la mia autenticata all'interno del sito. Quindi, tutto sta sulle spalle dell'applicazione che facendo le query giuste e poi facendo la cosa giusta in funzione del risultato delle query. Mm. <coughs> so da qui. Um, crea l'interfaccia utente un pezzo alla volta, una pagina alla volta. Um, C'è, lo dico dopo. Vi faccio vedere un esempio questo è il PHP, di che cosa succede, ma chi ha già fatto il corso di video lo sa benissimo, all'interno dell'applicazione. All'interno dell'applicazione, eh, scritto ad esempio in linguaggio PHP, a un certo punto il programmatore avrà scritto, dovrà fare un'interrogazione al database e scriverà nel codice SQL, perché come parla l'application server col database server? Attraverso il linguaggio SQL che è l'unico linguaggio che la base dati conosce perché dobbiamo usare l'SQL SQL e non abbiamo un altro linguaggio magari meglio integrato che so, col PHP stesso è perché quando i, pro i primi programmatori vent'anni fa delle applicazioni web si sono trovati di fronte all'esigenza di salvare dei dati si sono guardati intorno e hanno detto dove posso salvare i dati? ah ci sono questi database tra l'altro andava bene perché proprio in quel periodo cominciavano a esistere i primi prodotti gratuiti, i primi DBMS gratuiti, perché le famiglie nascevano MySQL, eh? le famiglie precedenti invece erano prodotti costosissimi. E quindi i programmatori, diciamo così, soprattutto nel mondo web che nasce molto sul bottom-up, dal modo amatoriale, non li consideravano proprio. Però esistevano questi prodotti e ho detto perché non li usiamo? Eh, li usiamo, bisogna impararsi in un altro linguaggio. Va bene, però faccio prima impararmi il linguaggio SQL e usare un prodotto che c'è già, piuttosto che non inventarmi in una cosa nuova da zero che sia magari integrata meglio col linguaggio di programmazione web che uso. Eh, e così abbiamo portato in casa un linguaggio in più. L'interrogazione SQL che in qualche modo mescola dei frammenti di SQL vero e proprio con dei dati forniti dall'utente, perché se questa è una pagina che fa una ricerca ricercano no, dei documenti andando a vedere se c'è una certa parola chiave parafrasando un po' la query la parola chiave la inserisce l'utente quindi nella query SQL where la parola chiave è uguale e lì ci deve finire ciò che ha scritto l'utente nella pagina web precedente quindi si vanno a combinare dei pezzi di dati che arrivano dall'utente con dei pezzi di query poi vengono mandati al database questa è l'istituzione che esegue veramente la query la quale restituisce dei risultati e questi risultati vengono letti dall'applicazione e usati per costruire la pagina. Adesso qui in questo elabora i dati, 99 su 100 ci sarà la costruzione in HTML di una table oppure di una lista nella quale sono eh, diciamo, elencati i risultati della ricerca. Quindi in questo, in questo solo frammento ci sono già almeno tre linguaggi, c'è il linguaggio PHP il poi c'è SQL e il linguaggio HTML che è un contenuto che creo, che vado a generare all'interno di, di questa parte di codice. No? Purtroppo PHP incoraggia questo tipo di programmazione in cui mescolo tutto, mescolo SQL, mescolo HTML, mescolo PHP, mescolo codice eh, e, e questo lo rende poco scalabile no? per, per il motivo per cui viene usato di meno nell'ambito no? enterprise. Però tutto è nato... Come dicevo, perché cioè questa architettura è nata perché un prodotto esistente, cioè i DBMS server, i server di database relazionali, era un prodotto disponibile e abbastanza adatto a ciò che serviva a sviluppare applicazioni web. Dico abbastanza adatto perché in realtà un DBMS nasce con una filosofia che è opposta a quella del web. La filosofia del web qual è? Faccio tante richieste piccole, ogni richiesta HTTP, faccio, rispondo e dimentico. Quindi è, diceva, un protocollo senza memoria, rapido, fatto di tante richieste brevi e indipendenti. Un database è strutturato in modo completamente diverso. Chi ha inventato i database, e parliamo degli anni 70, quindi ancora ben prima, no, dell'invenzione del web, pensava a un'applicazione dove c'era l'omino che al mattino alle 8 arrivava in ufficio, accendeva il terminale, non il pc, allora si parlava i terminali, e apriva una sessione di lavoro e quella sessione di lavoro quindi quella connessione con il database durava 8 ore e poi la chiudevo. Eh? quindi il database è pensato per ottimizzare i propri dati, il proprio funzionamento in funzione di sessioni continuative di lunga durata con lo stesso utente, con lo stesso contesto invece lo stiamo usando come back end, come supporto di un'applicazione web che riceve magari 10.000 richieste al minuto di utenti tutti diversi e per ciascun utente dovrà fare una qui nel database con i dati relativi a quell'utente lì o non un altro per carità tutto si fa funzionare però stiamo mettendo insieme due cose un po' come avere una spina e una presa che non hanno proprio i buchi fatti apposta no? della stessa misura se spingo forte no? eh, alla fine entra però magari qualcosa si rompe ecco. eh, questo se vogliamo una metafora per dire che eh, bisogna fare molta attenzione soprattutto agli aspetti poi di prestazioni e di funzionalità perché stiamo mettendo insieme due mondi che sono pensati per lavorare con ritmi molto diversi no? che lavorano al meglio in, in modi, se usati in modi molto diversi e quindi di nuovo su, sulle spalle di chi ricade il problema sull'applicazione l'applicazione la quale dovrà fare attenzione e eh, vabbè ma io non posso aprire e chiudere una connessione mille volte al minuto se no il 90% del tempo lo perdo a aprire e chiudere le connessioni e allora cosa farà la mia applicazione? beh anziché aprire una connessione a una richiesta ne apre 100 all'inizio e all'avvio e poi cerca di riusarle come un giocoliere che se la passa dalla mano destra alla mano sinistra così è, tiene poche connessioni aperte per lungo tempo ma dentro quelle con le connessioni infine le query di risorse di, di richieste diverse no? e poi come faccio a, a sfruttare il fatto che il database è molto bravo a ricordare dei risultati parziali per usare nelle query successive e eh, anche lì il database è bravo a avere memoria di ciò cioè che ha fatto un attimo prima per ottimizzare ciò che fa dopo il, il, il web server invece di memoria non ne ha e chi è che allora deve fornire quelli minimo di memoria perché il database possa lavorare bene anche se il web server non ce l'ha? l'application server cioè noi stiamo lavorando con due componenti standard il server web che lavora con la sua logica la logica dell'http il server database che lavora con un'altra sua logica, la logica delle sql e quelli non li muovi cioè sono fatti così, non li cambi. Non li vuoi cambiare, perché il web server c'è già, esiste già, non devo neanche sia una lega di codice. MySQL o altri database esistono già, non devo cambiare una legga di codice. Quindi non posso, non posso e non voglio modificarli. Però li devo far lavorare insieme mettendomi in mezzo e qui dentro c'è tutto il codice mio nell'application. Che oltre a fare il lavoro vero della logica applicativa, del sito, Deve anche fare tutta una serie di lavoro aggiuntivo, prendersi carico di una serie di lavoro aggiuntivo, di funzionalità aggiuntive, per adattare al meglio il funzionamento di questi due pezzi. Non piace a nessuno, ma soluzioni migliori non ne sono ancora state trovate. Ci servono delle librerie, delle facilitazioni, delle abbreviazioni, ma alla fine il problema c'è e si si aggira in modo diverso. Il web è nato così, per aggiunte successive. Quindi nel nostro diagramma temporale semplicemente quello che vediamo è che una richiesta che arriva dall'utente eh, ovviamente spende del tempo all'interno dell'application server che è dove la logica no, applicativa lavora e questo application server farà una o più query, una o più interrogazioni al server del database. Questa linea tratteggiata sta a indicare che le query possono essere più di una. Ecco, tenete presente che nella maggior parte dei sistemi web eh, il componente che ha il carico di lavoro maggiore, cioè dove ti costa di più in hardware, dove ti devi avere le macchine più potenti, è proprio il livello del, del database. Perché è, è dove si gestiscono tutti i dati, dove effettivamente vengono fatte le query, eh, dove deve gestire gli indici, la ricerca, eccetera. Eh, e quindi ha bisogno di un carico computazionale, computazionale maggiore, uno spazio su disco molto maggiore. Eh, rispetto agli altri livelli che sono quelli superiori il livello del server web ha bisogno di tanta banda deve essere veloce a rispondere a domande ma non ha bisogno di tante risorse di calcolo tutto quindi questi, vari tre, questi tre livelli sono molto sbilanciati come tipo anche di richieste sistemistiche di tipo di hardware eh, necessari cosa dico con un un'applicazione un di tipo gestionale se invece avete applicazioni diverse che ne so, fate video streaming allora il problema non è tanto il database server ma il web server lui deve pompare dati terabyte al secondo di, di video a tutti i vostri utenti. No? Allora il problema è il problema di, a livello di HTTP che deve avere tanta banda, deve avere buchi, i tubi molto larghi e delle pompe sufficientemente potenti per poter riempire. No? E questo è a livello web che, che pompa dati. Mentre a livello di database YouTube non conta niente perché alla fine eh, devi solamente gestire il catalogo dei video no? rispetto alla difficoltà di mandare filmati. Ma questo... Dicevo, è un caso particolare, nel caso dell'architettura enterprise eh, normalmente siamo, gestiamo dei processi e questi qua sono eh, fortemente data intensive, cioè lavorano molto sui dati. Sento presente che il database viene martellato contemporaneamente da tutte le applicazioni web. Se noi abbiamo un'azienda che ha tante procedure tutte online, magari ogni procedura sarà la sua piccola applicazione web, avrà le sue pagine PHP magari una fatta in PHP, l'altra fatta in Java eccetera eccetera ma poi alla fine tutte queste applicazioni varie no? eh, usano lo stesso database sottostante, perché ciò che modifico da una parte devo poterlo vedere in tempo reale dall'altra parte quindi vuol dire che i dati sono gli stessi quindi il, il, non solo è al servizio il database di questa applicazione ma lo stesso database può essere servizio di molte altre applicazioni intorno, ciascuna delle quali potrà avere anche un frontend diverso, quindi questo aumenta ancora di più il carico su questo poveretto. Quindi noi alla nostra figura abbiamo aggiunto ovviamente la parte di storage, ma fin qua ancora nulla di, di eclatante, non abbiamo solamente completato lo stack lato server. La evoluzione che c'è stata negli ultimi 15-20 anni invece ha cominciato, a... mentre lato server diciamo siamo a posto. è così che si fa, a, live... a meno del cambiare il linguaggio di programmazione o rendere le architetture più scalabili ma grosso modo il flusso è quello lato client c'è stata una rivoluzione lato browser c'è stata una rivoluzione perché con questa architettura una cosa stupida che è questa posto il mouse e compaiono nel sottomenu. Oppure sto fermo e queste figure di sfondo ogni tanto cambiano. Poi mi potete dire non serve a niente, è inutile, è da solo fastidio. Ma con l'architettura, con ciò che abbiamo visto finora, questo non lo posso fare, non lo so fare. Non sono capace a farlo. Perché? Perché con questa architettura da finita, il contenuto della pagina web mostrata all'utente è il deriva dal file html che era stato restituito alla prima richiesta HTTP. arriva l'html, il browser lo mostra e fine quella html, cioè quella pagina vista dall'utente, non cambia è fissa invece noi siamo abituati ad applicazioni in cui il contenuto che vediamo è qualcosa con cui possiamo in qualche modo interagire in modo anche molto semplice. Allora, questo che cosa richiede però, dal punto di vista architetturale? Ma se il contenuto di questa pagina può cambiare in risposta delle azioni dell'utente, vuol dire che qua dentro il browser ci sarà un software che sa che cosa deve fare. Cioè non può essere il browser che in generale sa che quando vado, vado qua deve far spuntare questo menu. Come fa a saperlo? Il browser il server, beh il server ormai mi ha dimenticato capite che quando io ho caricato questa pagina posso anche staccare il cavo di rete ormai il server non c'è più ha risposto, ha fatto il suo lavoro qui ho una pagina html dentro il browser e basta e come fa questa pagina html a sapere cosa deve fare quando io sposto il mouse da qui a lì non lo sa il browser deve saperlo del codice un programmino che io metto dentro la pagina html o inserisco in qualche modo dentro la pagina html perché ogni pagina HTML avrà delle sue modalità di interazione diverse da tutte le altre. Allora, quando sono arrivati a questa realizzazione, hanno cominciato a mettere dentro il browser l'interprete di un linguaggio di programmazione, in basso a sinistra, JavaScript Engine. Vuol dire che il browser non è più solamente un oggetto, un impaginatore che riceve un HTML e te lo mette in bella, ma sì, continua ad esserlo, quindi c'è il suo motore di impaginazione ma poi dopo che è finito di impaginare la pagina si scarica dei programmi in formato nel linguaggio javascript, JS, e ovviamente da dove li scarica? li scarica sempre dal server web, saranno sempre scritti sul lato server e via http ne saranno richiamati all'interno della pagina, c'è cioè un comando opposto in html che si chiama script e quindi nella pagina html si ha scritto senti io per funzionare bene ho bisogno di questo script e allora il browser chiede al server il File JavaScript lo scarica e comincia ad eseguirlo. Prima, seconda, terza, quarta istruzione, una dopo l'altra. JavaScript è un linguaggio interpretato, quindi semplicemente un file di testo che il browser eh, esegue. E questo motore JavaScript interpreta il codice e, e questo codice cosa può fare? Può, può interagire beh, attraverso un'interfaccia, un'API ben definita con la pagina. Quindi, questo codice JavaScript può capire cosa c'è scritto nella pagina, può capire dove si trova il mouse dell'utente, che cosa ha scritto l'utente con la tastiera e così via. Quindi prende il controllo di ciò che fa l'utente, non sul suo computer, ma sull'interno della pagina nella quale questo codice JavaScript è stato richiamato. Voi oh, immaginate che è il sogno di ogni scrittore di virus, questa cosa qua. Se io scrivo del codice nel server, è un utente per il fatto stesso che ha visitato il mio sito, ha aperto la home page del mio sito, nella home page del sito c'è scritto script uguale con il nome del mio file javascript e il browser dell'utente che non so chi sia ha acceso il computer e ha visitato il mio sito e io gli ho fatto vedere la pagina HTML ma mentre gli ho scaricato un programma in javascript che il, che il suo browser sta eseguendo sul suo computer. Quindi ogni volta che noi visitiamo un sito stiamo eseguendo dentro il nostro computer del software non il browser non sono installato io ok, ma del software che quel sito lì mi ha dato in quel momento e il mio browser sta eseguendo sul mio computer quindi navigare su internet oggi significa costantemente a qualunque pagina navighiamo sta eseguendo il codice nativo del browser Firefox, Chrome, quello che sia ma anche il codice che mi ha dato l'amministratore di quel sito Allora, per fortuna non è proprio un virus perché questo motore javascript all'interno del browser è molto protetto ad esempio può avere accesso, salvo bati di sicurezza che ogni tanto saltano fuori può avere accesso solamente al contenuto della pagina attualmente aperta quindi se ho due pagine aperte in due tab diversi il javascript della prima pagina non dovrebbe poter, non deve poter non, non può, poi a volte, ma non può accedere, non può neanche sapere quale pagina ho aperto a fianco non può cancellarmi tutti i file dell'hard disk, non può neanche vederlo. Il mio hard disk Quindi è molto limitato. Si dice che gira all'interno di una sandbox il codice JavaScript. Sandbox, sapete che cos'è? Sono quelle, quei nei parchi giochi per i bambini, quei recinti all'interno dei quali c'è la sabbia. Allora lì vai dentro fai tutto il casino che vuoi. Tanto sei recintato, non può capitare niente perché sei delimitato nei danni che vuoi fare. No? È una, una scatola con dentro la sabbia. Vai dentro. Allora il codice JavaScript viene limitato nelle sue capacità, delimitato. Questo permette però la dinamicità dei contenuti, in questo caso, perché reagisce agli eventi di interazione, agli eventi dell'utente. Questo ovviamente si accoppia con un potenziamento notevole del motore di layout che permette di eh, penso far comparire scomparire dei blocchi, ridimensionarli, allinearli, spostarli in modo molto rapido molto efficiente attraverso un altro linguaggio che è quello dei dati dei fogli di stile, su cui però non spendo eh, del tempo per parlarne. No? Solo per dire che quando io vado qua in realtà quel blocco lì di testo con la figura c'era già nella pagina, non è che viene costruito adesso, semplicemente viene reso visibile o invisibile a seconda di dove mi trovo anche qua il nostro per l'impercambio cambia il colore di sfondo quindi il, il linguaggio javascript ha tutta una serie di potenzialità per cui può modificare l'apparenza della pagina semplicemente modificando degli attributi, dei fogli di stile associati ai vari elementi la frase se l'avete capita bene se lo dimenticatela. Eh, quindi abbiamo potenziato il browser, dandogli la capacità di interpretare del linguaggio JavaScript e abbiamo felici, gli sviluppatori web, che oltre a dover imparare il PHP, l'HTML e CSS, si devono imparare, scusate, il PHP, eh, l'HTML e l'SQL, si devono anche imparare CSS e il JavaScript, perché all'interno di una pagina, per generare una pagina, servono tutti questi. Allora. Eh, una nota, perché nell'applicazione, qui vede che io scrivo qua del codice, parte di questo codice gira lato server parte di questo codice è salvato sul server ma gira sul browser se notate lato server io posso scegliere il linguaggio di programmazione il codice che gira nel browser invece non posso scegliere il linguaggio di programmazione perché io non so che browser avrà il mio utente quindi mentre lato server posso è tutto sotto il mio controllo, posso decidere che ambiente di programmazione che linguaggio, cioè fare tutti i test che voglio il JavaScript gira su browser e deve, il JavaScript che scrivo, deve poter girare su tutti i browser di tutti i possibili utenti, indipendentemente dal sistema operativo che hanno, e c'hanno Windows, e hanno Linux, e hanno il Mac e vedono sul mobile, e c'hanno eh, Firefox, oppure, oppure Chrome, oppure Safari, oppure Opera, oppure chissà cosa sotto Linux. Tutti questi sono fatti nello stesso modo, ma tutti questi avranno delle loro stranezze, no? dei loro piccoli bacchetti, dei loro modi, cose, poi JavaScript, e CSS, sono linguaggi sempre, anche, sempre in continua evoluzione. Quindi se magari la versione, che ne so, 37 di Firefox, che supporta già i rettangolini con i bordini arrotondati, la versione precedente non li supportava. E allora per fare il bordino arrotondato con quella versione doveva dare un comando leggermente diverso. Tu scrivi codice senza avere idea dell'ambiente su cui verrà eseguito, ma deve venire eseguito bene. Quindi è un, un piacere immane lavorare anche a questo livello qua, prevedendo quali potranno essere gli utenti. In ogni caso il linguaggio non è, non si può, non è pensabile che ci possa essere più di un linguaggio. Cioè io non posso pensare, chiedere al browser, senti ma tu che linguaggio sei capace a leggere? JavaScript oppure il C oppure altro? ci si è orientati verso un unico linguaggio e si cerca di fare in modo che il browser lo implementino tutti nello stesso modo in modo che anche i sviluppatori riescano però questo ovviamente sempre è sempre una cosa in divenire per cui mentre il lato server posso scegliere linguaggi di programmazione il lato client c'è javascript punto. in realtà a dire il vero la Microsoft ci aveva provato a fare una sua versione che si chiamava VBScript Visual Basic Script con cos'era? Internet Explorer 3 una cosa del genere non ha preso piede ovviamente no? perché eh, non può essere compatibile solo con te stesso no? e, e quindi eh, voleva essere una concorrenza a javascript ma ha fallito. Eh, il numero di attori in gioco chi fa il browser chi fa i server, chi fa le applicazioni e chi fa gli smartphone eh, fa sì che tutto il mondo web sia molto difficile da catturare da parte di un'azienda da monopolizzare da parte di un'azienda alla fine tutti i tentativi di monopolio, l'azienda che dice adesso facciamo così perché lo dico io, mentre in tanti altri settori dell'informatica hanno avuto successo, nel web no, non puoi avere controllo su tutto, perché c'è sempre qualcun altro a cui non fa comodo. No? E allora per fortuna si va avanti, con anche grandi aziende con mentalità monopolistica hanno capito che anche loro conviene andare, cercare di far andare avanti gli standard e usare gli standard piuttosto che imporre le loro soluzioni proprietarie eh, ci sono voluti 15 anni alla Microsoft per capirlo però eh, ci stanno arrivando e quindi quando propongo delle innovazioni cominciano a proporle non in modo incompatibile col passato per dire usi me e non usi gli altri ma in modo esteso attraverso estensioni degli standard proposte eh, anche pubblicate, discusse in modo aperto e anche quindi implementabili dei concorrenti come sempre chi ha più filo fa più tela quindi chi riesce a metterci maggiori risorse potrà innovare di più ma alla fine abbiamo un ecosistema unico che è un macello è un pasticcio di cose, di linguaggi diversi che però sta andando avanti e regge grazie al fatto che tutti i pezzi è interesse di tutti gli attori di tutti i player industriali far sì che tutti i pezzi riescano in qualche modo a stare insieme con tanta fatica um, questa è una tabellina in cui ho, per essere sempre preso da wikipedia vi fa vedere per i siti dove era la, il criterio i siti web che hanno forse allora, credo di averlo ah, allora, scritto i siti web più visitati al mondo Google, Facebook, Youtube, Yahoo, Amazon, Wikipedia eccetera eccetera Vabbè, quanti visitatori unici al mondo ci sono e quali linguaggi usano frontend JavaScript, punto ovviamente perché quello c'è, perché quello i browser implementano back-end c'è di tutto cioè chi, chi sta programmando questi siti in che linguaggi scrive è eh, un po' di tutto eh, trovate di sicuro Java, trovate di sicuro PHP per le parti più efficienti più, più, più, che hanno bisogno di maggiore efficienza trovate ancora C C. ci sono dei pezzi di Python anche qua e là che cominciano a inserire c'è Ruby on Rails Ruby come linguaggio che sono linguaggi esoterici insomma, di, molto di nicchia che sono stati pensati e inventati apposta per le applicazioni web. E qui c'è una, una certa variabilità, come, come vedete. Addirittura alcuni siti hanno inventato un linguaggio apposta per funzionare. E poi, a livello database, anche qua ci sono molti che usano. Ovviamente, la Microsoft usa il suo database, no? però, molti usano MySQL, alcuni usano Oracle e alcuni usano altri tipi di database, soprattutto questi signori qua che hanno un carico enorme, usano database come dire, non relazionali, che non è il classico SQL, con le tabelle, le chiavi esterne, le relazioni, eccetera, perché gestire l'integrità referenziale, che è la tipica cosa che ti dà un database relazionale, costa, costa in termini di millisecondi, di tempo di lavoro. E quindi hanno i database, da un certo punto di vista, più semplici, pensati apposta per poter gestire grandi molli di dati senza grossi vincoli né sul tipo di dati, né, né sull'integrità referenziale, né sull'integrità dei dati e così via. Scaricando quindi sull'applicazione questi controlli, ma essendo molto es veloci e molto efficienti su grandi quantità di dati. Questa è più o meno la fotografia delle tecnologie che s oggi so fare il web, vuol dire che sai fare queste cose tutte tante di queste. Poi ovviamente ci si specializza, c'è il front-end developer che vive qua in JavaScript e i suoi mila librerie diverse, c'è il back-end developer che lavora qua, c'è il database administrator che lavora qua e con la fame di persone che hanno le aziende, oggi quello che chiedono, se andate a vedere le richieste di lavoro, chiedono sempre un full stack developer, che vuol dire tutto tu devi essere full stack e quindi mi devi saper fare dal database all'animazione all carina in javascript all'ottimizzazione di, di, di tutti questi linguaggi vabbè poi magari non li voglio neanche pagare bene Dopodiché, abbiamo fatto sto casino per fare questa animazione no, questo era solo il primo passo questo passo che cosa mi dà però? mi dà un, vabbè, la possibilità di avere delle pagine web dinamiche ma stupide. Nel senso che con ciò che ho fatto finora, il linguaggio JavaScript, abbiamo detto sandbox protetto, può avere accesso e quindi gestire, mostrare, fare interagire solo con le informazioni che sono presenti all'interno della pagina, che erano già presenti all'interno della pagina nel momento in cui è stata caricata. Vuol dire che non puoi fare questo. Poi conoscete Google e io scrivo sistemi informativi allora, cosa sta, su, cosa sta facendo qua? una cosa che ormai siamo abituatissimi l'autocompletamento ok? man mano che io scrivo sistemi spazio lui mi, mi mostra i suggerimenti voi dite, euh, che fantascienza sarà? ecco, con quello che abbiamo non si può ancora fare perché cosa sta facendo? ovviamente man mano che io scrivo una lettera ciò che scrivo lettera dopo lettera viene intercettato dal JavaScript. State tranquilli, voi anche quando respirate il JavaScript vi, vi, vi osserva e vi monitorizza. Ogni lettera anche se è sposto avanti e indietro, tranquilli. Vi sa, sa esattamente come fa. Ma e quindi il JavaScript dice "Va bene, lui ha scritto sistemi, quali sono le possibili query, le possibili, diciamo, chiavi di ricerca più probabili?" che iniziano con sistemi e che ne sa una pagina HTML bianca, vuota di quali sono statisticamente ah, le parole, che con le query in Google che iniziano con sistemi non lo può sapere cioè, se fosse l'autocompletamento dei nomi delle province italiane io potrei dire va bene, dentro la pagina HTML ci metto una tabella nascosta che contiene tutte le province ci metto un array no? un vettore di stringhe in javascript e quindi l'autocompletamento lo faccio su un insieme di dati, chiuso che ho già caricato dentro la pagina ma qui voglio fare autocompletamento, sezione, filtro, tutto quello che volete questa è solamente la più semplice delle funzionalità di cui stiamo parlando su dati che la pagina non conosce con delle query che il server non può conoscere finché l'utente non comincerà a interagire con la pagina quindi mettete nei panni del server il server ti dà una pagina con del javascript poi il server ti dimentica e tu cent'anni dopo no, magari sono solo 100 millisecondi, ma dal punto di vista del server è passato. sono passati 100 anni, perché ormai ha fatto chissà quante altre cose nel frattempo, scrivi S. A quel JavaScript che gli hai dato 100 anni fa, cosa deve fare? È eh, il JavaScript contatta nuovamente il server, ok, non è più il browser che contatta il server, è il JavaScript dentro la pagina che gli hai mandato 100 anni fa, che autonomamente non solo ti osserva, e fa e modifica la pagina, ma decide per conto suo di parlare col server. Dice senti qua, questo utente qua, sappilo, ha scritto S. E il server dice, ah beh, ha scritto S, allora magari mette i sistemi come completamente, cose di questo genere. E quindi significa che guardiamo a sinistra di questa è diventata passicciata questa figura, eh, però. A sinistra abbiamo il browser che adesso sta facendo girare un'applicazione client-side, la nostra applicazione in JavaScript, sta girando dentro il browser. Questa applicazione di sua iniziativa può fare delle richieste HTTP al server. Tipicamente l'applicazione JavaScript non farà delle richieste di pagina HTML, ma di dati, dice senti ma dopo S cosa può venire? e il server riceverà questa richiesta, la passerà all'application server che farà una query nel database di tutte le statistiche delle query vere di, di Google e restituirà magari non un HTML ma un file di testo magari o un file XML, un file JavaScript formatato in qualche modo con l'elenco delle stringhe e queste stringhe che sono i possibili completamenti arrivano al JavaScript il quale le può passare alla pagina quindi modifica il contenuto della pagina creando... Questo riquadro sotto con dentro i completamenti possibili. Quindi questa è una comunicazione asincrona, che non sincronizzata col fatto che io clicco, ma lo fa il JavaScript quando vuole, tra il browser e il server. Che avviene ogni qualvolta il browser vuole avere dal server delle informazioni in più. Se non ci credete, se, mentre voi, questa è sempre la solita finestra network in cui si vedono si vede il traffico http mentre io scrivo ogni volta che io scrivo una lettera vedete che la parte una richiesta http tutte le volte che scrivete qualcosa su un sito oggi che abbia questo tipo di funzionalità ogni tasto parte una richiesta al server non solo quella iniziale quelle delle immagini eccetera ma poi tutta una serie di c'è un chiacchiericcio continuo tra il JavaScript che sta dentro il browser e l'applicazione che sta dentro il server per scambiarsi i dati. Eh? Queste parlano in continuazione tra di loro. Per te, eh? fanno sempre per il tuo bene, in questo caso per fornirti la funzionalità di autocompletamento. Anche quando cancello, torno indietro, lui continua sempre a parlare. Quindi questo dal punto di vista architetturale non cambia molto. Io ho solo aggiunto rispetto alla figura di prima questa doppia freccia rossa, che dice che le richieste web non partono solo, come faceva la freccia azzurra, dal browser, ma possono partire anche dal motore JavaScript, che ovviamente sta eseguendo il codice JavaScript che quel sito vi ha fornito. E ogni volta che io premo un tasto sto attivando una pagina PHP diversa che farà la sua query e restituirà i dati. Quindi a maggior ragione quando faccio l'autocompletamento tutto questo giro si deve compiere nell'arco di 50 millisecondi, 80, 100 massimo perché altrimenti non è senso che io scriva 4-5 lettere e poi solo dopo un po' arrivi il completamente. No? Quindi anche la, la rapidità di risposta diventa molto più, molto più elevata. No? Quindi se vogliamo questo nuovo livello in gergo si chiama ajax perché è il nome della funzione javascript che permette tutto questo c'è un oggetto che si chiama ajax sta per non è un oggetto che si chiama ajax è una tecnica che, si, che si prende il nome da asynchronous javascript and xml vuol dire semplicemente javascript usato in modo che fa delle chiamate asincrone e poi c'era questa x di xml perché nelle prime versioni i dati che si scambiavano il JavaScript col server erano formattati in XML. Poi si ci si è accorti che XML era troppo pesante, lento da codificare, lento da decodificare, lungo da trasmettere, verboso, e adesso ci sono diciamo tecniche di codifica, si chiamano JSON tipicamente, ehm, JSON, JavaScript Object Notation, che sono molto più compatte, velocità generale, generare e soprattutto istantanee da, da, da, da parsificare lato JavaScript. Ma non entro nel dettaglio di questo. Quindi dal, dal punto di vista dell'architettura non cambia molto. In, è semplicemente stato potenziato l'interprete JavaScript permettendogli una cosa che prima non poteva fare, ma che nessuno ci aveva pensato prima, cioè le chiamate asincrone. Dal punto di vista invece dei metodi di sviluppo web è cambiato tutto. È cambiato tutto perché adesso si lavora spesso in un concetto di single page application. Cioè, mentre nel web tradizionalmente si lavorava per pagine, un'applicazione fatta di tante pagine web, oggi ci sono molti siti che sono fatti di una pagina web sola. Se guardate Twitter, è fatta di una pagina web sola praticamente vuota. Se fate una richiesta a, a twitter.com, mi dà una pagina praticamente vuota. Tutto il resto viene creato dopo, attraverso chiamate a silicone l'elenco dei tweet, il link, l'interfaccia praticamente la, tutto il contenuto dell'interfaccia viene creato dopo quindi c'è una unica pagina HTML che di fatto funge solamente da contenitore d'ambiente in cui viene eseguito il JavaScript il quale fa tutto il lavoro lui tutto il lavoro lui ovviamente tutto il lavoro che può fare lato client e dovrà parlare con un server da qualche parte per poter so, sapere quali sono i tweet, poterli mandare quindi leggere e scrivere dei dati Cambiare le informazioni e così via. I linguaggi non sono cambiati ovviamente, sempre JavaScript è dato client. Ma ovviamente il modo di lavorare, il modo di concepire l'applicazione, se prima di questa modalità, di, cioè modalità tradizionale, diciamo, modalità diciamo, pre-Web 2.0, all'inizio del 2.0, il grosso dello sviluppo era lato server, adesso in molte applicazioni il grosso dello sviluppo è lato client. E sul server ci stanno solamente, o quasi solo, delle API, cioè delle finte pagine web che sono pensate apposta solamente per restituire i dati che servono alle chiamate Ajax che provengono dal JavaScript. Quindi abbiamo un lato server che è fatto di API, di chiamate, eh, Application programma Interface, quindi sono chiamate, interfacce a chiamate possibili per il, il codice frontend, e tutta la logica applicativa sta praticamente sul browser, dentro il JavaScript con tutti i problemi di sicurezza che si porta dietro perché il javascript essendo nel browser chiunque lo può prendere e modificare chiunque è abbastanza scafato può prendere il, browser, il javascript che è appena scaricato lo paciocca e gli fa fare cose diverse e, fa e, e da quel javascript gli fa chiamare le tue API quindi devono essere anche un minimo protette in più un po' più sospettose ma questo ehm, questo figura fa un altro modo di vedere la stessa questa evoluzione eh, modello 1, classico modello, era sul browser c'è l'interfaccia utente e sul server c'è la parte di, di business e di dati, quindi la logica e database e la generazione dell'interfaccia utente quando dicevamo all'inizio dell'ora è eh, l'applicazione PHP deve generare HTML il livello 2 è eh, quello AJAX classico in cui io ho un server web che mi genera una prima pagina, una prima interfaccia utente e poi lato browser o un'applicazione che usando pesantemente AJAX interagisce col server web per andare a richiedere frammenti di pagina oppure dati, qui c'è però uno sviluppo della logica di business e di pagine web lato server e invece sviluppo della logica di interazione lato client. Oppure il modello verso cui si va sempre più recentemente è avere il server praticamente nudo che fornisce dati, mentre sul client ovviamente beh, ci dovrà anche essere qualche pagina HTML per contenerle queste cose, ma è il minimo, ma nel funzionamento tutto il lavoro viene fatto da, da un, librerie molto più, diciamo così, eh, che si stanno evolvendo, ad esempio una molto famosa Angular che viene spinta da, da, da Google, che dentro ha un ambiente di programmazione tutto suo fatto in JavaScript, che quando ha bisogno di richieste, di richiedere dati, ovviamente interisce col server, il quale, e questa è una singola pagina che fa tutto il lavoro. Quindi il browser non fa più il lavoro tanto del browser, che ti permette di appunto, il sfogliare da una pagina all'altra, ma è semplicemente è un contenitore di un'applicazione, che anziché essere scritta in C ⁇ essere installata dentro Windows, è scritta in JavaScript e viene... Caricata, installata e eseguita dentro il browser semplicemente quando apri una pagina. Quindi il modello è cambiato molto. Ma quest'ultimo modello piace tanto, sapete a chi? A chi sviluppa applicazioni mobili. Perché quando io sviluppo applicazioni mobili, al posto di un, web, di un browser web, ho un'applicazione scritta in oggetti C se uso iOS o in Java se uso Android, che fa quel che deve fare, un'applicazione a sé stante, e che per parlare col server Ovviamente avrà bisogno di accedere ai server, può usare le stesse identiche chiamate che usa anche l'applicazione web. Quindi noi abbiamo un server che offre delle chiamate, offre dei servizi. Poi abbiamo un'applicazione web, scritta in JavaScript, che usa quei servizi. Un'applicazione mobile, Android, scritta in Java, che usa gli stessi servizi. Quindi è un livello di coerenza delle informazioni, dei dati, dei processi, della logica sul server e sopra questo posso montare interfacce diverse far evolvere le interfacce fare una nuova versione dell'interfaccia in qualunque momento tanto l'importante è che le chiamate sottostanti siano le stesse quindi io posso avere un sito in cui apro penso, la versione, il sito web del pc oppure apro il sito web attraverso il browser del telefono e vedo comunque la versione web magari impaginata in modo diverso ma sempre web oppure un'applicazione nativa che è compilata e installata sulla macchina, la quale fa solamente più le chiamate ai, ai dati e ai servizi. Questa è un po' eh, questa figura qua, eh, ho la figura apposta. Facciamo vedere che io ho un'applicazione unica che gestisce, de, offre dei servizi sul server. Questi servizi possono essere usati o da un'applicazione web, classica, oppure mobile quindi sviluppata apposta per browser mobili, oppure un'applicazione nativa. Le applicazioni native non hanno nulla a che vedere con l'applicazione web, sono semplicemente programmi compilati e installati nel sistema, che però anziché partire da zero riusano gli stessi tipi di, di API lato server, questo è eh, grosso modo diciamo lo schema di sviluppo. Allora, le costanti quali sono? Le costanti sono la molteplicità di linguaggi e di soluzioni di programmazione la molteplicità di front-end quindi gli utenti sono i più diversi usano i browser più diversi usano i sistemi operativi più diversi e c'è un'attenzione sempre maggiore verso la facilità di interazione c'è tutto questo percorso che abbiamo fatto dal web 1.0 alle single page application, a cosa è servito? Cioè non è che quando è nato Google era un'applicazione web tradizionale. Cioè quando è nato Google, tu, era già fatto così, la pagina principale, parte di disegno che cambiava sopra, tu li scrivevi e quando schiacci invio lui cerca. Cioè faceva già il lavoro che doveva fare. Adesso eh, lo cerca già prima che io finisca di scriverlo. Quindi in realtà eh, questa evoluzione ha permesso di rendere le interfacce grafiche sempre più dinamiche, che fossero in grado di rispondere sempre meglio, di facilitare sempre di più no, il lavoro per gli utenti. Per cui se io sto scrivendo qualcosa di, di sbagliato, anziché sistemi informativi, lo scrivo con due T lui me, me lo sottolinea, me lo fa già vedere e me lo corregge già subito sotto. Invece nell'interfaccia tradizionale io avevo dovuto scrivere sistemi con due t, schiacciavo cerca, poi lui mi diceva no guarda che è sbagliato, forse cercavi sistemi con una t sola. Vedete qua nell'autocompletamento non solo so, mi ha completato, ma mi ha corretto prima di completare. Hm? Ci siamo abituati oggi a queste cose. Poi, poi c'è anche l'autocompletamento che fanno i cellulari che tipicamente sminchiano le parole. Eh, e Vabbè, questa è il, ogni tecnologia, è il pro e il contro, Però vanno nell'ottica di, di portare l'utente allo stesso risultato con un numero di passi inferiore. Nei casi d'uso, usando le terminologie dei casi d'uso, noi abbiamo accorciato lo scenario di successo. L'abbiamo la reso la più semplice, più lineare. Abbiamo tolto dei passaggi in mezzo perché alcuni passaggi vengono fatti direttamente al sistema. Oltre che aver permesso l'esistenza di applicazioni che invece non sarebbero potute esistere tipo partiamo da Gmail, Facebook, tutte le reti sociali richiedono proprio questo tipo di aggiornamento continuo dei contenuti no? e questo grazie diciamo così, a queste nuove architetture ma non dimentichiamo che queste sono le tecniche di programmazione con queste tecniche di programmazione io posso costruire il sito semplice che visitiamo in 5 o in 10, tanto per gioco, oppure un sito che supporta un sistema informativo, l'abbiamo chiamato di enterprise prima, no? Che differenza c'è? C'è differenza nel linguaggio di programmazione? No, quelli sono. Abbiamo visto che frontend, uno i javascript, backend usano le cose più diverse, ma alla fine il backend offre un API, quasi nelle versioni più recenti, il database, c'è cioè solo una manciata, quelli sono le tecnologie. Allora che differenza c'è tra fare uno sviluppatore che ne so, per Facebook che ha un miliardo di utenti al giorno e fare un sviluppatore per il sito del macellaio del vostro quartiere che sono lui e sua sorella che lo visita. E in termini di, di, di, di, di sviluppo, in termini di costo. E sono tutte le proprietà, le qualità non funzionali, tutte le qualità di quelli che chiamano requisiti non funzionali questi sensibilità, portabilità, affidabilità sicurezza eccetera eccetera che sono requisiti che in un ambito su larga scala, in un ambito enterprise, sono obbligatori in un ambito più amatoriale, su bassa scala, su bassi volumi non sono così importanti, non sono così critici è molto più importante la funzionalità che faccia delle cose, poi se poi non è ehm, ad esempio facilmente mantenibile, se non è facilmente portabile, se non è eh, bene, se non è affidabile al 100%, 99,99% ,99 del tempo, ma ci sono tre giorni all'anno in cui va giù, è pazienza, no? Cioè non, è, non è che sia così grave. Eh, la differenza però in termini di complessità di sviluppo e costo di sviluppo per garantire tutte queste proprietà, tutte queste qualità questi requisiti non funzionali è enorme è enorme perché se tu dici io voglio avere una fidabilità del 100% non si può dire se qualcuno ve lo dice è un marchettaro mandatelo fuori a calci eh, ma il 99,9% lo puoi fare però visto che il 99,9% sono se non sbaglio 6 ore all'anno vuol dire che tu devi avere delle persone che facciano manutenzione 24 su 24, che se capita qualcosa nell'arco di un'ora o due sia tutto ripristinato, e tra l'altro se lo ripristini due ore vuol dire che te lo puoi giocare tre volte all'anno, puoi avere tre incidenti all'anno al massimo. No? E, quindi, si può fare, sì, tecnicamente tutto si può fare, basta che tu metti tanta ridondanza e quali delle persone che facciano i turni, tre turni sulle 24 ore. Allora, qui che nascono i costi. Poi c'è un problema di... parlando di costi, c'è un grossissimo problema di domanda. Eh, nel... Parlo di aziende, aziende che commissionano, che vogliono un sistema informativo, faticano a comprendere la differenza di complessità tra fare la cosa appunto del macellare del quartiere rispetto alla cosa sull'arca scala. E quindi dicono, ma scusa, c'è il mio cugino che mi ha fatto una cosa per 5.000 euro, perché tu me ne chiedi 120? Ecco, perché è una cosa completamente diversa. No, perché magari il tuo cugino con un saldatore ti, metti, ti fa il triciclo. No, però, magari andando in autostrada di 140, compri l'Audi. Ecco. Che costa un bel, più, un bel po' più del, del triciclo. Però lo, lo sai, lo capisci, ma perché apprezzi la differenza. In questo campo spesso non si... Si tende no, a non apprezzare la differenza per quello che noi cerchiamo di portarvi no, a ragionare in modo rigoroso sui requisiti, su che cosa viene fatto, perché poi da lì no, che poi deve discendere un certo progetto, una certa struttura dei costi, in termini di campo di sviluppo, in fase di sviluppo e in fase di gestione e manutenzione. Non tanto semplicemente una contrattazione a ribasso. Perché contattare al ribasso significa poi ta poter tagliare, non tanto sulle funzionalità, quelle sono più facili, tagliare sulle qualità. Ma le qualità poi non funziona più. O che quando cambia la versione da Windows 8 a Windows 10 non ti funziona più su quella versione perché tu non avevi fatto, non, non avevi fatto bene le cose, non avevi fatto le cose secondo gli standard, avevi preso le scorciatoie, ma le paghi dopo. No? C'è un termine che si usa, adesso abbastanza di moda, nell'ingegneria del software, che si chiama debito tecnico. Technical debt quello ti già sentito nominare, dice che tutte le volte che tu stai sviluppando qualche cosa e prendi una scorciatoia, quindi fai una cosa non esattamente come dovrebbe essere fatta, o perché lo fai apposta per tagliare i costi, i tempi, per fare in fretta, o perché non lo sai semplicemente come deve essere fatta, perché non sei abbastanza bravo, non sei abbastanza formato, non sei abbastanza capace, allora tu stai risparmiando oggi un giorno, un'ora di lavoro, ma ti stai indebitando per il futuro. Perché nel futuro quando dovrai mettere mano su qualcosa, quando quello lì non funzionerà non, per qualche motivo, scoprirai che è un bato, dovrai migrarlo a un sistema diverso, la tua azienda si fonde con un'altra, quindi dovrete mettere insieme i sistemi informativi, quell'ora che hai risparmiato oggi costerà molto di più domani per metterla a posto. E quindi si cerca di insegnare ai manager che questo debito lo stiamo contraendo, ma lo dobbiamo sempre pagare noi a meno che non vogliamo sparire dalla scena, e quindi teniamo, tenerne conto, non tagliamo troppo sull'oggi, perché se no lo dovrò pagare domani. Ecco, l'altra cosa che i sistemi reali, i sistemi enterprise, devono gestire sempre, se no non serve enterprise, che la maledizione dell'enterprise è l'interazione con legacy, con l'esistente, con i sistemi che c'erano lì fino a ieri e non è che per il fatto che arrivo io col mio sistema nuovo, fiammante, di zecca single page application, fighetto tutto ciò che c'era fino a ieri lo buttiamo via continua ad esserci e non è che se ne sta lì tranquillo fa le cose sue e io faccio le cose mie no, ciò che c'era fino a ieri continua ad esserci e io ci devo parlare io devo interagire, io devo integrarmi devo leggere i dati da lui devo attivare dei miei processi quando dentro il sistema precedente succede qualcosa e così via e quindi in qualche modo devo complicare io ho delle figurine qua aspettate eccola questa qui che danno un'idea no, di quella che può essere la struttura di un'applicazione questa dal punto di vista hardware di un'applicazione tipo enterprise dove ho la parte front end la parte web la parte applicazione e poi tutta una serie di servizi back -end, eh, di back-end che girano magari ancora su mainframe o sono sviluppati con tecnologie vec diverse vecchie, sistemi legacy, database precedenti che non sono stati progettati per questa applicazione ma per cose diverse perché non tengono dei dati che sono ancora utili e così via e quindi questo mi richiede quando io sviluppo, perché poi il mio lavoro lo faccio questo si chiama service engine perché questa figura è pensata per il Java ma quando sviluppo la mia applicazione che è qua dentro, dentro l'application level, devo avere un linguaggio di programmazione, un ambiente di programmazione che mi permetta, se ho bisogno di andare a parlare con un protocollo che non si usa più dagli anni Ottanta, di poterlo fare. No? E questo è il motivo per cui i linguaggi nati apposta per il web, per fare applicazioni solo web, tipo PHP, queste cose non ce l'hanno non sono in grado di gestirle, e infatti si ritorna verso linguaggi più tradizionali tipo appunto il Java o C-sharp, che vengono usati in questo tipo di applicazioni enterprise proprio perché, per riuscire, per doversi, per la necessità di doversi integrare con le applicazioni precedenti, pensate che un anno eravamo riusciti qua a portare una persona a fare, una persona di società di consulenza, che lavorava presso lo posso dire, dato Torino c'è cioè quello, San Paolo, ehm, e l'ha fatto vedere in aula una serie di figurine tipo queste, che diceva, praticamente diceva, noi all'interno di questa azienda abbiamo un processo di sviluppo rigoroso, e quindi non è che uno sviluppatore si inventa un'architettura web perché gli piace, deve usare una delle possibili architetture che sono state certificate e quindi saranno... Eh, avranno le loro normative, i loro regolamenti quelli che chiamiamo requisiti eh, non funzionali di dominio e di, di, di, di tipo organizzativo cioè in questa azienda si fa così quindi tu non ti inventi no, che so, non lo so sperimentando, se nel singolo periodo di application, qua non lo facciamo, oppure se lo facciamo lo facciamo con quella libreria con quel framework eh? ad esempio e quindi insisteva molto sul fatto che gli sviluppatori non erano liberi di fare ciò che volevano, i progettisti non erano liberi di fare ciò che volevano ma dovevano aderire a certe architetture questo per permettere da un lato agli sviluppatori di avere delle regole che il loro prodotto fosse mantenibile perché anche l'anno dopo magari un consulente diverso metteva le mani su quel codice ma era comunque strutturato secondo certi schemi interni e soprattutto che fosse poi gestibile dai sistemisti i quali a questo punto avevano una serie di configurazioni di server, database, web, application ben definite, quelli dovevano gestire, no? che ogni applicazione web, magari ne 10.000, aveva la sua configurazione specifica del lato server, web o del lato database. Quindi questo ha perfettamente senso. Poi ha cominciato, ha detto ma io non posso entrare nei dettagli perché sono informazioni riservate, ma vi faccio vedere velocemente quali sono le architetture principali che sono permesse, sono diciamo così, accreditate e approvate e credo che ci abbia fatto vedere una ventina, le 20 venti o 25 slide diverse. No? Tutte addirittura diverse, tra la più semplice e la più complicata, eccetera, eccetera. E, e se c'erano, quindi uno dice, sì, sì, hai standardizzato, ma ne sei standardizzato 25, non è che hai fatto una grossa opera no, di, di, di, di riduzione o di svoltimento, però se c'erano è perché erano necessari. Erano necessarie, magari sono state necessarie negli anni. Nel 2016, se dovessimo fare una cosa da zero, la penseremo in un certo modo tra 4 anni di sicuro guarderemo quella cosa e diciamo ma che schifo oggi si fa diversamente perché? perché abbiamo trovato altri modi di fare abbiamo trovato altre soluzioni eccetera. però non è che quello che hai fatto nel 2016 lo butti via lo mantieni quindi tutto questo non ha per noi tanto un impatto dal punto di vista funzionale non ha un impatto dal punto di vista dell'interazione dell utente che è il prossimo argomento che andremo, che andremo a aprire ma sicuramente un impatto sul processo di sviluppo, sui costi di sviluppo e su tutte le proprietà non funzionali del sistema, tutte le non funzionali del sistema, in termini di complessità, di sviluppo e di gestione, poi di mantenimento del sistema. Io mi fermerei qua e giovedì invece ci tuffiamo nell'interazione con l'utente, parliamo di usabilità, di interfaccia utente e così via.